buongiorno ci partiamo di cartografia GIS il testo Elvio Lavagna Guido Ducano giocato gu alla lettura delle geo ge geofotografie della seconda edizione presentiamo con quella presso il primo capitolo che si chiama delle caratteristiche delle carte geografiche Quindi dobbiamo dire che il la concetto di carta geografica è quindi molto noto ed è comunque uno strumento che è una uscione um, molto vasta e fa parte della nostra quantità anche di quelli che ne hanno una minima dimestichezza per me cioè, si può tradurre come una rappresentazione pittorica della forma del superpigliere secco così come si vede con qua a volo c'è una certa altezza con indicazioni sommarie della posizione dei principali fiumi, monti, decente e vitarti. Uh, però dobbiamo dare la definizione. La carta geografica è una rappresentazione più complessa, ed è grafica, ridotta e simbolica e approssimata alla superficie resta su una superficie piana. La rappresentazione è ridotta in quanto quindi non sarebbe così descrivere la superficie terrestre con le sue dimensioni reali ma si può comunque ricorrere a un solo rimpicciamento delle sue dimensioni in rapporto a re regioni, stato oppure di un continente all'interno del foglio quindi essa è, uh, è simbolica quanto presenta gli elementi fisici che sono presenti sulla superficie terrestre quindi naturali o di origine tropica Naturali, per esempio montagne, corsi d'acqua, vegetazione, polidori, regia tropica, le strade, i canali, edifici, eccetera, che vengono descritti da segni imitativi oppure delle convenzioni che, che possono riprodurre la forma e la dimensione della scala. Ma nelle carte dei secoli scorsi, la, la rappresentazione di tipo imitativo con la riproduzione di case e ponti. Montagne nella forma reale con uno stile percisterato per ciascun autore, si hanno tradotto con quelle dell'approssimazione della forma e delle dimensioni, con tutto molto meno preciso. A oggi le carte ricorrono con quelle e il proposito codificato e spesso con questo nodo di forma e reale degli og oggetti rappresentati però sono comunque più adatte per poter esprimere i concetti di, di tipo matematico descrittivo. La carta fiera ci può sembrare una scienza esatta, però, e eh, se comunque non lo è, perché si se, se da sempre approssimati quanto alla superficie sferica della Terra, non rivolge con la certezza su un piano, quindi il foglio di carta, senza dare forma a concordere quelle informazioni, e... Eh, Dobbiamo fare l'esempio comunque cui affacciare il una sfera con un foglio. Sarà con cui possiedo il rovinale, tanto che il suo punto essere sovrapposto. Sopra, Quindi, co, siccome sarebbe possibile distenso un piano, la buccia intera di un arancia senza doverla tagliare in più punti. I matematici sono creati per poter realizzare delle proiezioni cartografiche e poter ridurre al minimo le approssimazioni tra le superfici e le distanze che mettono, fornendo cose con una stessa porzione di superficie terrestre, senza e, e, con diverse versioni, rappresentate che saranno comunque scelte in base alle esigenze di chi lo utilizza, di forma e dimensione della Terra poi si sente in carta crevente che superficie terrestre ma a questo punto ci chiediamo qual è la, è la sua forma e quali sono le sue dimensioni la terra è approcciata a una sfera e la prova è definita solo nel periodo moderno età moderna che, con un periodo di riferimento che è stata creata dagli storici e si fa iniziare con il 1492 dell'arrivo in America di Chiesole e Colombo e con la fine del 1845 c'è cioè con il congresso di Vienna, con cui ci sono diverse versioni che vengono fornite in base al periodo di riferimento dell'età moderna. Già gli Andecchi suonano la felicità della Terra per, pari, per motivi filosofici. Era, Abou, che era un po' politica di Alessandria nel III secolo, avanti che stabilito la misura della circonferenza terrestre, e cioè di 39.000 km, e si è vicinato molto notualmente alla realtà E cui c'era l'idea di una terapia piatta e tale uh, condizione, sapere il scientifico ancora per molti secoli ci sono ancora oggi che la sostengono i terapisti tra l'ultifonazione francese nasce il metodo lineal che ancora oggi sicuramente viene accettato Comunità di misura delle lunghezze e la 40 millonesima parte della circonferenza terrestre. La terra era supposto perfettamente sferica la cui circonferenza doveva essere uguale sia lungo l'ecatore, ma anche lungo il cerco che passa per i poli. In seguito vediamo che, che, che non lo è. Quarta misura: ci sì, siano rivelato che la Terra non è una sfera perfetta ma risulta schiacciata in corrispondenza dei poli e eh, riconfia all'equatore l'elisso di rotazione a causa dell'effetto scientifico che è indotto dalla sua massa della velocità di rotazione e il diametro polare quindi è di 12.714 km, mentre quello equatoriale è o come già di 12.757 km. quindi se troviamo immagini di dove terrà la terra con un piano passando per l'asse e se ne otterremo un, un elise in Cerco... imperfetto con un indice di città che viene dato il rapporto la differenza tra due diametri il diametro equatoriale che è pari a un trecentesimo confronto a quello dei pianeti come Dattuno di terrestre è minore. Questi sono delle carte di pressione di riconfio. Nel momento equatoriale deve essere tenuto in considerazione per il fatto che comunque può dare lu luogo a degli er errori in forma di altera. Pensate con quelle delle varie irregolarità sono dovute di natura di, di materia di cui è costituita la cui massa fa variare localmente l'intensità e la direzione della forza di attrazione gravitazionale. Vedete quindi la, la superficie che in me lo rappresenta la superficie media degli oceani e idealmente viene pruncata sotto le terre immerse, includendo gli effetti delle maree, dei correnti e anche dei fattori meteorologici. Quindi dobbiamo dire la di, definizione dei geoide. del geoide un solito la cui superficie in cui il filo a piombo è perfettamente piccolare a essa del geoide un po di confo in corso continenti leggermente per il corso degli oceani e la superficie che assume la terra se tutto il globo e può potere sia il livello della superficie dei, dei mari dello studio dei mari e aluceni è compito in Italia dell'Istituto idrografico della Marina che è sede a Genova, bisogna delle terre emesse di norma affidata agli istituti geografici statali con relativi servizi cartografici in Italia e affidato all'Istituto istituti militari di Firenze che viene affidato dei servizi cartografici delle regioni oltre a imprese e enti privati. Adesso parliamo delle coordinate geografiche. Stiamo di coordinate ci permette di poter individuare in maniera precisa e bonimica ciascun punto della superficie terrestre. Allora, dobbiamo dire che il concetto di bonicità fra due punti, cioè quello sul terreno e quello sulla carta, è molto semplice ma anche molto importante ad ogni punto sulla, sul terreno dei corrisponde uno solo punto sulla carta così come ad ogni punto la carta non, non si ricorso, può dire solo a un punto sulla realtà Quindi possiamo dire benissimo anche viceversa nella mm. maggior parte delle rappresentazioni cartografiche ho sempre almeno un, un sistema di correlati questo consente in sul, te sul terreno oppure viceversa Il più utilizzato nei carte di media e di piccola scala e quello delle coordinate angolari quindi le coordinate angolari sono necessarie per uh, permettere qualche fondamentale definizione del sulla geometria della sfera quindi delle informazioni geografiche sulla terra Intensione del piano con la superficie sferica con i piani che non sono passanti per il centro otteniamo comunque delle intenzioni circolari di raggi inferiori che vengono chiamati i circoli minori. A ah, che cosa sono i circoli minori? Allora, i circoli minori, quindi, è l'intersezione del piano con la superficie sferica con i piani che non sono passanti per centro e sono, sono delle intenzioni circolari di raggi inferiori. Allora. Uh, C'è un'altra bella domanda. Questi sono i coordinati angolari. Hanno ah, la funzione di individuare sul piano determinati punti tramite metodi geometrici. I circoli massimi hanno alcune proprietà di importanti, quindi sono i più grandi circoli che si possono dacciare sulla superficie di una sfera. Essi sono con quelli di numero infinito, poiché infinite sono i piani passanti per il centro. Due circoli massimi distinti si interiscono sempre, suddividendosi reciprocamente i due semipiani. Ogni punto sulla superficie sferica de sintetica de è attraversato da infiniti circoli massimi. Il massimo passante. e due punti della superficie sferica la distanza più vera fra i due punti e completa infiniti punti della superficie della sfera tutti i mi miei partono quindi da un solo posto seguendo la direzione nord-sud Scendendo dal polo verso l'equatore, due mediani tendono quindi a distanziarsi, scompondendo sulla superficie sferica, viene diviso dai poli e viene attraversata da uno in zona L'ormediale, ovviamente, quindi non si possono usare tutti perché comunque sono infiniti i mediani, ma anche eh, i paralleli, comunque, ma sono alcuni di essi ed è Allora, i poli quindi, vengono definiti come l'intensione dell'asse di rotazione. La superficie della sfera ciascun ciclo massimo passante per i poli si erano a parte da due semicerchi che vengono chiamati appunto meridiani. Ai paralleli sono i circoli minori che sono perpendicolari ai meridiani che vengono tenuti intersecando la superficie sferica con i piani perpendicolari all'asse di rotazione, fiene... essi sono quindi tutti paralleli fra di loro, loro il numero. E infinito e a ogni punto della sua sferica costrende uno e un, solamente un parallelo che lo attraversa quindi saltiamo avanti perché que a questa domanda già l'abbiamo risposto ma se lo vogliamo ricordare lo ricordiamo ah, il piano che passa per il centro della sfera quindi qui distante dai poli viene chiamato il piano reale e determina un parallelo equatore che qui di i poli ed è anche l'unico circa un massimo tre i paralleli quindi questo l'abbiamo detto poco fa ma non lo vado a vedere non lo andiamo a vedere una seconda volta quindi possiamo distinguere i mediani ah, e anche i paralleli semplicemente numerandoli una cifra che le indica una distanza angolare che ha rispettamente un mediano di riferimento che sia di maniera convenzionale e anche dall'equatore quindi la latitudine di un punto della superficie che dipende come il valore angolare dell'arco di mediano che viene compresso tra il punto e l'equatore allora questo è importante la latitudine e il, il valore angolare dell'arco di militare che viene compreso dal punto dell'equatore questo comunque è molto importante perché da essa, dipende dalla quantità di energia anche di calore che ci giunge dal sole questo è dovuto dalla posizione che la terra assume durante la rivoluzione attorno ad essa questo in realtà l'insieme dei punti che giacciano sullo stesso parallelo e hanno quindi la stessa latitudine compresso in grandi sistimali sistem prima e seconda del misurato a partire dall'equatore cioè verso il nord oppure verso il sud la differenza tra latitudine, longitudine e, e altitudine. Immaginiamo una eh, immaginiamo la, la, per la una cintura che è rotta intorno alla sede della Terra, mentre per la L'altitudine è una cintura che va dal polo nord al polo sud, mentre l'altitudine rappresenta la differenza di altezza tra un punto e il livello del, del mare, ad esempio la cima del dell'esversa. Un punto potrà avere una latitudine settentrionale oppure meridionale, secondo che si trovi a nord oppure a sud dell'equatore quindi qua eh, leggiamo direttamente queste coordinate 46 gradi, 12 primi, 53 secondi in nord. Um, quindi tutti i punti regolatori hanno un, una latitudine che è uguale a 0 la massima latitudine infatti di 90 gradi corrisponde ai polini in questo modo la longezza di un punto del valore angolare dell'arco di parallelo che viene comp è compreso tra il punto e un meridiano di riferimento di questo rappresentano i gradi i primi secondi quindi la latitudine la longitudine e l'altitudine questo dividendo un, un insieme di punti che si decciano solo uno stesso mediale e avranno comunque la stessa longitudine che può essere occidentale oppure orientale secondo della, dove si trova il punto quindi adesso oppure ho oh, oh, visto del mediano di riferimento se la scelta dei quattori come parola fondamentale appare quasi scontata, quello del mediano di riferimento è stata per me sicuramente l'origine delle decisioni unilate da parte delle diverse scuole cartografiche e dei governi che le hanno finanziate. A una prova risoluzionata fino da 1800, la commedia di riferimento è quello che passava per del ferro quindi dell'arcipelago delle canali che fino alla fine del Medioevo veniva considerata la, la terra più em... Più, em... più o mezza occidente del mondo conosciuto in questo modo poiché ogni terra è emersa e si trova comunque adesso terminando a fermentare quindi non con sarà... sa dove specificare se lungitudine di un punto fosse occidente puro oriente ma solamente dopo la scoperta del nuovo mondo le terre ad ovest delle canarie questo vantaggio con cui è venuto a cadere per cui la scelta di un miliardo di riferimento non è più vincolata a un punto così ai confini del mondo nella secondo nel, sec nel secolo scorso alcune delle protezze politiche del pianeta hanno proposto il loro meridiano, infatti che fa riferimento alle capitali quindi per la francia abbiamo parigi per, per la um, gran bretagna al, londra mentre per italia emiliano di roma quindi di monte mario gli ambito ammettina alla fine con cui è stato scelto quello Dell'osservatorio astronomico di Greenwich da cui prende il nome e ha come valore longitudine um, 0 Per tutte le altre, la longitudine viene segnata dal dall'angolo proprio, nel pro, eh, proprio meridiano, e che viene effettuata da partita quello fondamentale. Quindi Greenwich verso est oppure ovest, che sono ricordate con la lettera E maiuscola con la W ad esempio facciamo questo esempio logittone 5 gradi 23 primi 44 secondi est opposto a quello fondamentale l'antimidale greenwich, greenwich e si troverà un angolo di 180 gradi e si procede verso est oppure verso ovest infatti si può boh, indifferentemente indicato ad esempio 180 gradi est oppure ovest che una coppia di mediani i paralleli si indesca solamente su uno, un punto ed è possibile dare le coordinate Attenti, quel, indicando la longitudine e la titola relativa alla di mediani e dei paralleli una terza e quella quel che termine la quota del punto che abbiamo detto e all'altitudine, ovvero quindi, che un livello di riferimento quello, di me quello medio del mare nei confronti che può assumere i valori positivi oppure quelli negativi in Italia alla base, 0, ovvero la quota zero viene rappresentata il livello medio del mare che viene risalto dal Mariocafo di Genova, così sotto della Marina, la superficie solita rappresentata dalle quote variabili del valore minimo di circa 11.100 metri di profondità del dell della fossa oceanica del Ma marianne e massimo 2448 metri di altitudine sulla vetta del monte la massima del spessi al corso del mar morto in palestina a 395 metri sotto il livello del mare quindi, una possibilità che la Terra sia perfettamente sferica la distanza fra i due paralleli intervallati da un, un grado altitudinale viene misurata da superficie terrestre che è uguale a 111 111,111 km. Quindi, un simile a 111 km. È più pronunciata da quattro meno i poli, e questa è causa del ricopiamento equatoriale complicato calcolo della distanza tra i due meridiani misurato massima all'equatore 11.322 km per un arco quadrato di un grado e non ai poli la determinazione astronomica della latitudine quella della longitudine siete fotografiamo potre il cielo notturno mostrato a lunga esposizione quindi si notare che tutte le stelle comprono un'ampia un rotazione intorno a un punto concedente per il pulgamento dell'asse di rotazione intorno a un punto che concede con il pulgamento dell'asse della Terra in ferro variale concedi con la stella che appunto viene chiamata Polare su cioè lo zenit del Polo Nord viene dimostrato geometricamente che l'angolo tra il parallelo de dello Oriente, e la divisione dell uguale. La, la, della serie uguale alla latitudine della località. L'importanza della longitudine è grandissima per chi è da essere una quantità di energia, come, come abbiamo detto, di luce e calore che ci giunge al sole. Anche se ci sono delle impressioni che sono dovute con cui la posizione della terra e eh, assumere il suo motto la destra terrestre è inclinato a 66 gradi 33 primi rispetto a, al piano dell'orbita quindi sono alcuni giorni dell'anno 20 21 marzo e vendita per il sole con 90 gradi dell'equatore e negli altri giorni avviene in una fascia che è compresa da due paralleli uno a nord e l'alto a sud, sui quali rispettivamente il 21 giugno, e la 21 o 22 centri tropici del, del centro e del Capricorno. Cosa sono il soltizio d'inverno, o d'estate, e le di d'autunno in primavera? Di mentre la Terra persegue la sua orbita intorno al Sole, a causa di inclinazione fissa, in che modo? La sette non il nostro pianeta quindi si rivolge, verso la, si rivolge alla stella, quindi per, in modi differenti nel, nel corso dell'anno ed è proprio questo che dà origine alle stagioni. Quindi, dovete il termine quinozzo viene dal latino e vuol dire notte uguale fatte nei giorni dell'equinozio durante eh, che dura. La durata del giorno è uguale a quella della notte, cioè di 12 ore ciascuno in tutto il mondo. I raggi solari incidono più piccolamente alla terra In realtà, questo non è un giorno, ma è, so è un istante preciso. In quel momento, la rivoluzione terrestre intorno al, al Sole, cui quell'ultimo si trova allo zenith dell'Equatore, cade due volte all'anno, sei mesi di distanza a marzo e a settembre del calendario civile e cioè il 21 marzo e il 23 settembre nel nell'inferno porale l'equinozio di marzo disegna la fine dell'inverno astronomico l'inizio della prima è astronomica, mentre quello di settembre termina l'estate sì, quindi l'estate astronomica sempre introduciamo un autunno astronomico e abbiamo specificato astronomico in quanto invece in mitologia come l'inizio delle stagioni viene completamente preso il il mese di il primo settembre e così per le altre stagioni cioè staccadendo in fero australe dove autunno entra alle di marzo e la primavera con quello di settembre sì, al allora, momento in cui il sole raggiunge nel, nel suo moto apparente lungo l'elitica il punto di declassione Massima oppure minima, significa che i sottissimi d'estate e d'inverno rappresentano rispettivamente il più lungo e il più corto dell'anno. Anche in questo caso il fenomeno è dovuto all'inclinazione in della di rotazione. Rispetto all'Itke, il piano dell'orbita terrestre, il valore di declinazione raggiunge cioè con l'angolo di Chinese Terra varia un periodo di 40.000 all'anno in tra 22 ⁇ gradi lo sei Primi e 24 gradi 30 primi. Attualmente l'angolo è di 3 gradi e 20, 27 primi in diminuzione. Nel corso di un anno il soltizio cade due volte. Il 21 giugno e 21 22 settembre. Il sole giunge il, il valore massimo di creazione positiva nel mese di giugno, segnando l'inizio dell'estate boreale astronomica e inverno australe inverno e negativo invece ad esempio l'inizio quando inizia l'inverno boreale e l'estate australe il senso astronomico non è meteoro meteorologico dice il ritardo ogni anno di circa 6 ore rispetto all'anno precedente ovviamente quindi di 5 ore 48 minuti 46 secondi però basta che ci ricordiamo con quelli di circa 6 ore reale in ogni quattro anni al corso dell'anno bimestrale proprio per la, la progestia divergenza dalle stagioni col calendario a causa o oh, capitare che i sostizi cadono 20 o 21 giorni oppure il 20 o il 22 dicembre tutto vi ricordiamo che la terra rotta intorno al sole essendo cioè una questo lo porta se più vicino oppure più lontano dalla nostra stella, secondo il periodo dell'anno, nei messi quindi il luglio la Terra si trova con di per vedere e vuol dire il punto più distante un pianeta dal Sole, il peri Perielio, che invece è quello più vicino anche la Luna che ruota intorno alla Terra per un momento, di questa volta chiamato. Apogeo e Periceo, in genere, i pianeti strasolari che ruotano intorno alle stelle arrivano a no. loro periastro e apoastro, il suo distinto estivo non coincide però, in una visita in cui la Terra si trova nel punto più distante dal Sole, lo stesso per quello invernale. quindi se sì, si sì. mette in denso le carotte intorno a due poli il sole rimane costantemente visibile per più giorni sei mesi interi a ai poli oppure adesso comunque non so so già fatto t la differenza della la non più eh, non ha alcun effetto sul clima ma sul tempo in senso cronologico la sua determinazione comunque è molto più facile di quella della latitudine ha eh, chiesto comunque l'impegno di, di, di un cronometro che deve essere regolato sull'ora del miliano di un un cronometro che deve essere regolato a partire da quello fondamentale, quindi che lingue ciolte si poter eh, accedere all'ora locale, ora quale più più tardi, più tardi quella più è quella che è sotto 0, quindi le 15 al Milano 0 sono le 13. La longitudine sarà quella orientale, che qui di 30 lati Per il fatto che ogni ora corrisponde 15 gradi, cioè un ventiquattresimo dell della rotazione completa della Terra, quindi 360 gradi. E al contrario, se l'ora locale è di Tar quella del meridiano. L'orgetto inizierà a ovest quando il bindi di Greenwich è il mezzogiorno di mediano 180 gradi. Esso, pure ovest, sono completamente le ore 0 e le ore 24 dello stesso, del stesso giorno.